ore Ma sbagliato per fare okay. lo slime. Ok? Sì, sì. Pronti? Sì. Vanessa inizi tu per caso? Sì. Dai. Va bene. Vai. Pronti? Sì. così bene vai Anastasia tocca a te non c'è niente vai io prenderei Vanessa Anna la Vanessa sì. astutissima la ragazza e adesso Anastasia riuscirà Anastasia a mettere la bottarga insieme al dentifricio e alla sua colla? Vai Ani! Oh! Wow, guardate che meraviglia guardate oro argento del azzurro come il cielo no <JO> ha messo tutti i glitter va bene sarà super glitterato ok io tu mescoli un pochino hai oh, ho messo colla abbastanza Ragazzi, dobbiamo mettere il bicarbonato, dai, ce sì. l'ho fatta, yeah, sono bravissima, e adesso amore, sì. anche l'azzurro sì. hai, ma anche i colori, anche sì, te, grazie, prego, mamma mia, signorina, dopo andiamo a un caffè sulla Toy Fair, si, sì. ah. anche se non in entrare, fa niente, ma noi con il nostro jet privato arriveremo subito, Yuki. ragazzi guardate, e eh, la la la la Troppo la bello, wow stupendo Mm. Mm. e siamo il tappino. piccolo si cresce fede, signorina, si sollevi le manichine ti piace mamma? si scusatemi lo sai a voi piacciono gli slime, amici cari nostri belli? no no, eh, eh. no quello dei valli no, è bellissimo no, il mio no. gesto bacino bacino dai, scelgo, Aspetta che porno, dobbiamo no. mettere un pochino di bicarbonato Dai scende favore ma ne non è Gola Go, no. mm. Mescola mescola vai tocca a te Mescola bene Ani altrimenti Eh ma magari ce n'è poca Cosa hai preso? E tu l'altro giorno mi un botto Eh non ho messo un botto perché volevo metterne un botto? Ti faccio. So, Prendi mamma, al liquido me dai da. dai, basta, va bene, la Vanessa sei piena di colle. Non è vero. Ma cosa non è vero? vero. L'unico ingrediente scadente va che a lei mi ne hai messo la punta. Metto, okay. Va bene, metto ancora un po' di millilitra, dai. Per fare come si fa. Milica sei o questo? Qui faccio un Dai. Io lo guardate che meraviglia io così qua sì, lo lascio così no. si mescola yuhu. Si, ok hai? ci sei stavi mettendo sto coso vai, qui vai, giù questo vediamo se si forma che colore viene? No. Secondo voi, ah, vai vai mi schiacci non è blu no, blu eh, okay. aiuto, prevale il blu aiuto, eh, che schifo è venuto grigio <ride> era così bello <ride> Allora mischiamo un po'. io. sono sì, leggermente stretta. Scusa amore, fatevi un attimino più là. Sto provando a far uscire lo slime di Anastasia. Anastasia intanto se lo sta allora, Intanto guardate il mio slime che schifo. E' via! Continua, Ani, guarda È lì, è. è grigio eh, vedi, Secondo la, voi è La verità no. Secondo voi Ha parlato Secondo, secondo voi è grigio o lì Tu cosa stai combinando? Sembri Spider-Man no, Non lo so poi niente devi, ah! devi mettere il bicarbonato se vuoi ma toglierlo eh. Dai, eh. dai Dai, ma. dai ma. Dai, ma filamentoso, è filamentoso guarda, ho Beh, messo una farina di bicarbonato sto bicarbonato col carbonato di sodio cosa stava facendo? cosa stava facendo? scrivetemi nei commenti cosa stava facendo wow bravo. vale ma sta uscendo usa le manine dai cos'hai paura a toccarlo? com'è amore? fa sentire posso provare? Oh, è, bellissimo. è bellissimo è bellissimo io vorrei Vai farci farci un eh, sì. No, una Anastasia mi... è uscito lo slime di Anastasia facciamo no, vedere nonostante lo slime con la mia uh, amica Pierisa. ve la ricordate Scrivetelo nei commenti No, hashtag Teresa. <ride> Teresa sei diventata un hashtag! Ok? Guarda. Quando hai fatto lo slime con Teresa cosa stavi dicendo? A eh parte no, che è diventato tutto. un hashtag? Vabbè, non li guardate le linee mi calcolato, l'ho rimesso tutti e due e poi ho troccato le mani, è Quindi secondo me prima le leggi. Ma usa le manine! Le uso io? Che mi diverto? Posso? No, mi Abbiamo fatto gli gnocchi noi tre con la zucca e le Parate si chiamano a posso provare? No eh ma io devo dire qual è il migliore eh? li devo toccare tutti e due sono il giudice no, che giudice. E devi dare il voto ah non sono il giudice no ma adesso stai diventando veramente il giudice è Lilla no. non riconosce i colori no. è sì, lilla la... guardate ecco questo è grigio ti sembra dello stesso colore questo no. no questo che è argento è argento. Eh, ma l'argento è grigio ma ah, che bello come morbido eh. anche quello di vane wow guardate che morbidezza è un fluffy senza schiuma eh. complimenti grazie per veramente complimenti <ride> ok adesso sento il tuo per favore Posso? No. Come no? Ma tu sei la signorina? No, no. Ok. Allora, quello Sto di Anastasia è un po' bolliccio, però c'è da considerare che Anastasia aveva un ingrediente buono e tutti gli altri erano brutti, dentifricio compreso, sì che è vero. Quindi anche quello di Ali... E guardate, sempre... che be... guardate che bello. Eh, guardate so, che bello. Ragazzi, se vi piacciono questi queste slide challenge scrivetelo nei commenti che ne facciamo anche perché a loro piacciono tantissimo allora certo che potete scrivere nei commenti se non me lo disattivo ma sì allora a mio parere sono belli tutti e due e quindi hanno vinto tutti e due scriveteci nei commenti quale invece a voi piace di più e se questo è grigio o viola o lilla fa vedere fa vedere fa vedere ta da secondo voi di che colore è e scrivete quale vi piace di più poi. va bene allora noi li salutiamo allora, l'ultima ha... cosa perciò... l'ultima cosa a me il voto quali dai 8 e quello di anni? Eh 7 e mezzo Oltre. Ma solo perché lei ha avuto degli ingredienti balordi eh Ma è stata bravissima uh, Ciao vediamo domani io faccio ancora il video <ride> eh? Ciao a tutti ciao. Ciao. Un bacione ciao. Con le mani tutte sporche!